Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come applicare l'eyeliner liquido in modo sottilissimo e preciso. Quando si tratta di eyeliner ce ne sono tantissimi tipi tra cui scegliere. In questo video parleremo specificatamente di un eyeliner liquido e impareremo come applicarlo in modo veramente sottile e preciso. Come potete vedere non ho né mascara né ombretto appunto per farvi vedere una linea di eyeliner Super precisa che imparerete a fare in veramente pochissimo tempo con pochi trucchetti, ci vuole semplicemente tanta pratica. Io sono Rachele e sono una makeup artist ed insegnante di trucco. Faccio parte della community di Muavits, dove potete trovare tantissime tecniche makeup e migliorare continuamente come makeup artist. Se vi interessa, fare clic nell'avvio qui sotto. Ci sono fondamentalmente due tipi di eyeliner liquido l'eyeliner a penna che si presenta come un pennarello ed è quello che andremo ad utilizzare oggi nonché il più semplice da utilizzare è molto molto preciso infatti è il mio preferito ed è quello che io utilizzo su veramente tutte le clienti lo fanno tutte le marche e io ve lo veramente straconsiglio un altro tipo di eyeliner è quello in tubetto può essere col ehm, pennellino in feltro, può essere con il pennellino un po' più duro, un po' più morbido anche eh, a pennello con le setole eh, questo tipo di eyeliner deve essere continuamente bagnato nel, eh, nella sua boccettina perché poi lo andate ad applicare questo però a me non piace perché eh, non vi garantisce la quantità di eyeliner sempre perfetta sul pennello a volte ce ne sarà di più a volte ce ne sarà di meno mentre un eyeliner a pennarello ha sempre la stessa intensità sempre la stessa quantità di prodotto e vi garantisce una precisione veramente eh, perfetta. L'eyeliner liquido è la prima cosa che io ho imparato. L'ho imparato all'Accademia di Trucco quando studiavo a Milano, ma veramente l'ho ottimizzato quando ho iniziato a fare pratica durante il mio primo anno da MAC. Lavorando per MAC, truccavo veramente tantissime persone, circa 30-40 persone ogni giorno e eh, La maggior parte mi chiedevano l'eyeliner e io i primi giorni veramente ero spaventatissima mi dicevo oh mio dio, adesso le faccio un eyeliner che arriva fin qua in un occhio, invece l'altro rimarrà più eh, spesso, più sottile, diverso. Avevo veramente paura. Però con il prodotto giusto e con le tecniche giuste che vi farò vedere in questo video veramente sarà una passeggiata. E come vi ripeterò mille volte, la cosa più importante è la pratica, sia su voi stesse, sia sugli altri. Praticare su noi stesse ci aiuta ad avere la mano più ferma, ad essere più precise e quando saremo pronte potremo iniziare ad applicare l'eyeliner su altre persone e sperimentare con varie tipologie di occhi. Per vedere tutte le tipologie di occhi e quale eyeliner sta meglio alle varie eh, forme, ti consiglio di andare a vedere il video precedente in cui spiego tutto questo. Adesso iniziamo subito con l'applicazione. Ho zoomato così potete vedere bene cosa sto facendo appunto nell'area dell'occhio. Per far pratica io vi consiglio di avere eh, l'occhio completamente pulito, io ho solamente un pochino di correttore cipria, quindi senza colori, senza eh, ombretti che vi nascondono appunto la rima ciliare così da vedere bene come state lavorando. Non ho mascara, ho semplicemente leggermente piegato le mie ciglia con un piegaciglia, quindi un occhio, una zona pulita pronta appunto per essere una canvas perfetta per poterci lavorare. Il primo consiglio che vi do, che è importantissimo, è quello di utilizzare l'eyeliner, un attimo che lo metti a fuoco, ecco, utilizzare l'eyeliner di lato, quindi in questo modo, e non utilizzarlo di punta, quindi in punta sarebbe così, ok? Perché la punta, ora come vedete, la punta non fa mai un tratto preciso, è sempre un pochino a tratti, mentre di lato... Avete già questa superficie che si appoggerà e farà già un tratto di qualche millimetro, quindi questo vi aiuterà moltissimo nell'applicazione. Cercando di andare proprio tra le ciglia e stando attaccate il più possibile all'attaccatura delle ciglia, andiamo a fare il nostro tratto andando per piccoli punti. La cosa migliore è avere uno specchietto e, guarda e guardare verso il basso, così che l'occhio sia bello disteso, che la palpebra sia bella distesa. Quindi metto il mio specchietto sotto la fotocamera e guardo verso il basso così che potete vedere cosa faccio. Allora io parto di solito dal centro e vedete faccio dei tratti talmente sottili di pochissimi millimetri alla volta toccando con il lato della punta del mio pennarello. Arrivo fino alla fine dell'occhio e mi fermo lì prima di fare la codina. Stessa cosa all'interno. Qui mi fermo dove iniziano le ciglia, come vedete ho già una bella definizione dell'occhio, infatti si vede la differenza, ma è un eyeliner veramente sottilissimo che vi definisce l'occhio in maniera molto leggera, mi avvicino così potete vedere bene, ecco qua, proprio sono andata veramente tra le ciglia. Adesso la parte difficile in cui tutti hanno veramente difficoltà è la codina finale. Ve ne faccio vedere una molto semplice, veramente prova di errore. Una cosa a cui stare attenti è dove finisce la vostra piega palpebrale. Io come vedete ho l'occhio leggermente infossato, dovete stare attenti a non andare a toccare la riga qui. Perché se voi fate una linea dritta e questa piega palpebrale ve la taglia, la riga non sarà più dritta quando andate a guardare giù perché appunto sarà tagliata dalla, dalla piega palpebrale. Tutte le persone hanno gli occhi diversi. Come potete vedere, questo occhio infatti è molto diverso dall'altro. Questa piega va molto più giù, mentre qui rimane sopra. Quindi io qui ho molto più spazio rispetto a qua, che ce ne ho molto meno. Dovete ovviamente stare attente e cercare di bilanciare. Ora vi faccio vedere come fare. Sempre guardando verso il basso vado a tirare una leggerissima codina verso l'alto, in una cosa così molto leggera. Poi guardando dritta davanti a me mi assicuro che la piega dell'occhio non la vado a toccare, infatti vedete? C'è veramente un millimetro, sono andata leggermente al di sotto e l'ho tirata verso l'alto. In questo modo, anche se io guardo dritta, la mia linguetta è sempre eh, comunque dritta, che guardi dritta, che guardi verso il basso, che guardi di lato è sempre uguale facciamo la stessa cosa dall'altra parte dove ovviamente ho meno problemi avendo più spazio io vi consiglio sempre di iniziare dall'occhio più problematico abbiamo tutte una parte più problematica e una parte un po più semplice iniziate da quello più problematico fatelo il più perfetto possibile e poi l'altro sarà ovviamente molto più facile adesso la difficoltà maggiore delle dell'eyeliner fare gli occhi uguali Qual è il problema? Il problema è che se io lo faccio su di me, qui devo andare con la mano in questo modo mentre qui devo completamente girare il braccio e andare in questo modo. Ovviamente questa è una posizione molto innaturale e dovete avere veramente una mano ferma per poter fare questo lavoro. Non provo neanche a fare dei l'eyeliner con l'altra mano perché questa mano per me potrei anche non avercela perché veramente non funziona. Mentre quando andate a fare un eyeliner sulle altre persone è molto più semplice perché la mano è la stessa e potete semplicemente far girare la persona, far girare il viso della persona e fare la stessa linea nello stesso modo. Quindi io credo che fare un eyeliner sulle altre persone sia più facile che farlo su se stessi. Quindi sulle vostre clienti sarà sicuramente più semplice. Eh, vi consiglio di fare tantissima pratica su vostra mamma, vostra sorella, vostra cugina, una vostra amica appunto per vedere la manualità perché è molto diverso anche perché le persone magari possono muoversi può dar fastidio il tratto quindi serve molta pratica per capire come gestirsi nelle varie situazioni um, però appunto a tante amiche up parti scapita anche di fare eh, dei trucchi su se stesse per fare una dimostrazione o comunque di eh, come me in questo caso oppure uh, dover far pratica appunto su se stesse perché non si ha nessuna disposizione in quel momento, è bene sapere anche come fare un, un eyeliner perfetto sia su se stesse che sia sulle clienti. Se sapete fare un bel eyeliner su di voi, sono sicura che non avrete nessun problema sulle clienti perché, vi ripeto, è più difficile. Andiamo a fare l'altra parte e a renderli uguali. Anche in questo caso, vi faccio rivedere, guardo verso il basso e faccio dei tratti sottilissimi partendo dal centro. Non tentate di fare una linea, ma di fare dei tratti sottili che si uniscono tra di loro. Una volta che sono arrivata alla fine del mio occhio vado a controllare appunto la codina dall'altra parte e cerco di farla il più uguale possibile. Quindi prendo il mio eyeliner e vado a fare una codina piccolissima. Come vedete è molto più difficile farlo da questa parte rispetto all'altra. Ok, come vedete qui è uscita una codina un pochino più spessa rispetto all'altra, quindi in questo caso cosa potete fare? Potete andare a eliminare questa e correggerla, però a me piace veramente molto questo effetto, quindi andrò ad inspessire leggermente questa parte. Ecco qui! Ora, come potete vedere, anche guardando verso il basso, le due codine sono praticamente quasi identiche, Sì, hanno la stessa angolazione, hanno lo stesso spessore e mm, io sono soddisfatta. Una cosa che dovete ricordarvi, ricordatevi che è una cosa importantissima l'angolazione, quindi se la codina va verso l'alto, mi raccomando che l'altra abbia la stessa angolazione, potete misurarla con le sopracciglia che sia così o così o così o così insomma assicuratevi che abbia la stessa angolazione e continuate continuamente durante l'applicazione soprattutto con le vostre clienti a controllare entrambi gli occhi quindi mentre state applicando eh, l'eyeliner sulla cliente allontanatevi di almeno un metro un metro e mezzo di distanza e controllate entrambi gli occhi se sono eh, simmetrici e se le linee sono uguali vi faccio una domanda quale difficoltà avete maggiormente con l'eyeliner? Nel senso, avete difficoltà con il tipo di eyeliner, quindi con il pennellino o con uh, un pennarello, avete difficoltà per quanto riguarda l'intensità uh, del colore, quindi quanto è nero l'eyeliner, avete difficoltà con... La forma dell'occhio, fatemi sapere perché farò un video di approfondimento su come correggere tutti gli errori e come eh, appunto andare oltre tutte le difficoltà che possono esserci durante l'applicazione. Lasciate un commento qui sotto. Non sto tagliando perché ho paura che la luce qui sia diversa. Un'altra cosa che dovete ricordarvi è che questo è un lavoro di precisione che richiede veramente tanta pratica. Vi ricordo un paio di cose che non sono così scontate. La prima è che voi avete visto un'applicazione in questo momento con un occhio pulito, senza mascara, senza colore. Ora, in questo caso si vede veramente qualsiasi difetto, qualsiasi imperfezione. A meno che non dobbiate veramente fare un trucco così, che di solito è per un editoriale in cui si zooma sull'occhio, non vi serve una precisione perfetta anche perché ricordatevi che la perfezione nel trucco non esiste, il viso si muove in continuazione, gli occhi si muovono, la nostra pelle è un organo elastico, quindi non è un foglio di carta come vi ho fatto vedere nel video precedente. È quasi impossibile essere perfettissime al millimetro, certo devono essere il più uguali possibili, però non importa se avete proprio un pezzettino, un millimetro in più di un occhio invece che nell'altro perché se continuate a dire ah no questa è più spesso, allora ne spessisco l'altra, allora ne spessisco ne spessisco l'altra. ragazzi arrivate con le l'eyeliner qua e insomma non è bello, oppure vi spazientite, vi struccate e non usate più l'eyeliner. Um, stessa cosa per le vostre clienti, avrete paura quasi di andare ad usare l'eyeliner quando ve lo chiedono direte oh no ma che sono eyeliner no! Voi alla fine di questi video saprete fare un eyeliner perfetto, ovviamente vi servirà tanta pratica prima di arrivarci, ma saprete fare un eyeliner perfetto, ve lo assicuro. Um, è molto importante far pratica sia su di voi, perché come ho detto è più difficile applicare l'eyeliner su se stesse che sulle altre persone. Per quanto riguarda invece eh, le spose, ragazzi mi raccomando, le spose con l'eyeliner Ditele appunto che uh, poi quando metterete il mascara cambierà tutto, quando farete un trucco completo cambierà appunto tutto l'occhio e un'altra cosa importante è um, ricordiamoci sempre che le persone ci guardano appunto a una distanza eh, maggiore almeno un metro, nessuno ci guarderà così che è la distanza che abbiamo noi quando andiamo a fare le linee, saremo sempre un po' distanziate così come le foto, anche i primi piani sono comunque abbastanza grandi. quindi. Io so che eh, le clienti le spose soprattutto stanno sempre in ansia per i dettagli più minimi e si vanno a guardare a questa distanza con lo specchio, quando in realtà la distanza è molto più, eh, più grande tra le persone, tra il fotografo e, e tutto il resto, quindi mi raccomando ricordate sempre a voi stesse e alle clienti che andate a truccare che ci si guarda a una distanza un pochino maggiore. E adesso è il vostro momento vi invito a fare un eyeliner sottilissimo e farvi una foto mostratemela e vi farò eventuali correzioni, vi darò alcuni consigli per eh, appunto migliorare sempre di più trovate il link per la Muaviz Community qui sotto dove potete postare tutte le vostre foto e avere consigli sia da me che sono una makeup artist esperta per quanto riguarda le l'eyeliner sia da tutte le altre ragazze che appunto stanno imparando oppure sono già avviate nella loro carriera Spero che questo video vi sia piaciuto, andate a vedere quello precedente per fare un ripasso delle forme di occhi e nel successivo parleremo di una nuova tecnica di eyeliner. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!